Una delle operazioni più frequenti nell'uso di Inkscape è, è la creazione di copie di entità esistenti. Esistono diverse modalità per effettuare questa operazione. E partiamo da quella più classica, ovvero l'uso del sistema eh, copia-incolla o eh, taglia-incolla. Per effettuare una copia degli oggetti attraverso questo sistema bisognerà selezionare gli oggetti e eh, copiarli utilizzando l'icona corrispondente nella toolbar principale o il menu a tendina eh, modifica, menu edit, copy o la combinazione di tasti Ctrl+C. quindi selezionato l'oggetto, cliccando Ctrl+C avremo depositato le informazioni relative all'oggetto nella memoria del computer eh, sarà poi eh, necessario incollarle sul documento o anche su un altro file attraverso il comando incolla e quindi eh, attraverso l'icona corrispondente, il menu eh, relativo piuttosto che l'utilizzo della combinazione di tasti CTRL V Qualora si utilizzasse appunto la combinazione di tasti, la posizione del cursore servirà anche a determinare la posizione eh, del, dell'oggetto inserito, quindi della copia dell'oggetto. L'uso dei comandi copia e incolla o taglia e incolla, oltre a. Eh, Permettere la creazione di duplicati consente anche di effettuare alcune specifiche operazioni utili su Inkscape, come ad esempio l'inserimento di un oggetto all'interno di un gruppo esistente. Creato il gruppo, potremo spostare un oggetto all'interno di esso, eh, selezionando l'oggetto, tagliandolo, quindi utilizzando il simbolo delle forbici o la combinazione di tasti CTRL X e entrando dentro il gruppo, e per farlo utilizzeremo un doppio clic su uno degli elementi appartenenti al gruppo e possiamo verificare, ed è bene farlo, eh, che ci si trovi, trovi all'interno del, del gruppo attraverso la finestra, attraverso il menu a tendina current layer che troviamo nella barra di, eh, nella barra di stato Ecco, una volta all'interno di questo gruppo potremo incollare l'oggetto o utilizzando la combinazione CTRL V come abbiamo fatto eh, poco fa oppure utilizzando il comando paste in place, incolla sul posto o da combinazione di tasti CTRL ALT -v. in questo modo oltre ad aver inserito l'oggetto che abbiamo poco fa tagliato all'interno del gruppo, lo collocheremo nella stessa posizione eh, da cui lo abbiamo tratto. Adesso, cliccando all'esterno, potremo vedere come il gruppo è composto di tutti gli elementi. Sempre in questa sezione, quindi sotto il menu Edit, troviamo un altro paio eh, di comandi interessanti, in particolare il comando Paste Style e Paste Size. Questi due comandi ci consentono, rispetto all'oggetto copiato, di copiare le proprietà e gli attributi di un'entità, come il colore di riempimento o la linea di contorno, eh, su un altro oggetto. Quindi una volta copiato l'oggetto selezioniamo un altro oggetto e dal menu Edit clicchiamo su Paste Style, incolla stile o da combinazione di tasti Shift Ctrl V. Abbiamo infine la possibilità di trasferire le dimensioni di un oggetto attraverso il comando Paste Sides. E quindi potremo copiare un oggetto, CTRL-C, e selezionato un altro oggetto, applicare queste dimensioni. Un altro modo per creare delle copie di oggetti esistenti eh, più veloce è l'uso del comando duplica, raggiungibile attraverso il menu edit o attraverso la combinazione di tasti CTRL-D. In questo caso il nuovo oggetto si eh, situerà esattamente eh, sopra l'oggetto originale. Negli esempi che abbiamo visto, gli oggetti creati eh, non hanno alcuna relazione con gli oggetti da cui sono, sono stati generati. Su Inkscape è tuttavia possibile creare delle copie di oggetti che mantengono una relazione con gli oggetti originali, riflettendone le modifiche sostanzialmente. Queste copie istanziate vengono definite cloni. Per creare un clone, oltre al menu Clona, Crea clone, possiamo utilizzare la combinazione di tasti Alt D. Anche in questo caso l'oggetto creato, la nuova copia, eh, verrà situata, verrà collocata esattamente sopra l'oggetto originario. Quello che cambia è che adesso, modificando le proprietà, le caratteristiche dell'oggetto appunto eh, di partenza, queste andranno a modificare anche l'oggetto generato. E questo vale non solo per gli attributi, quale appunto il riempimento e il contorno, ma anche per la dimensione, la rotazione, eventuali deformazioni. E anche, qualora questo venisse trasformato in una path, le trasformazioni a questa assegnate. È possibile riconoscere un oggetto clone dall'indicazione che ci viene fornita nella eh, barra di stato. Ma è anche possibile, leggendo il, il codice del, del file, quindi leggendo le righe dell'SVG creato verificare che questo oggetto è un oggetto che ha un riferimento, un link a un altro oggetto, in questo caso appunto eh, l'oggetto ellisse 4208 che corrisponde chiaramente al suo originale è possibile individuare l'originale di un clone anche utilizzando la combinazione di tasti eh, Shift-D. In questo caso verrà eh, selezionato l'oggetto originale e una linea ci indicherà questa relazione. Il comando si trova anche sotto il menu Edit, Clone, Select Original. È possibile naturalmente creare più cloni dello stesso oggetto. E anche creare cloni di cloni. Gli oggetti clonati mantengono alcuni gradi di libertà, ovvero è possibile eh, applicare delle trasformazioni o agire su alcune delle loro proprietà senza che questo comporti delle modifiche al, all'oggetto originale è infatti possibile non solo spostare gli oggetti clonati nel disegno ma anche deformarli ruotarli E queste trasformazioni verranno a sommarsi a quelle già presenti o applicate sul, sull'oggetto originale. Oltre alle trasformazioni principali, quindi posizione, rotazione e scala, è possibile modificare altre caratteristiche degli oggetti clonati, quale ad esempio l'opacità, la eh, sfocatura ci sono tuttavia degli aspetti che non possono essere modificati su un clone in particolare per esempio non è possibile modificarne la geometria, la path non è neanche possibile assegnare un diverso colore a riempimento o al contorno questo in realtà è possibile farlo se all'oggetto originale questa informazione, questa proprietà, ovvero quella del colore di riempimento, non viene assegnata. Per farlo clicchiamo col tasto destro sulla casella del riempimento che troviamo nella barra di stato e impostiamo unset fill disattivando il, riempimento, il colore di riempimento sostanzialmente lasciamo eh, libertà ad ogni clone di avere un proprio colore di riempimento per rompere il legame tra un oggetto e l'oggetto originale tra un clone e l'oggetto originale è possibile utilizzare il comando unlink clone. In questo modo l'oggetto assumerà di nuovo autonomia per cui sarà possibile modificarlo ed editarlo nelle eh, proprie caratteristiche. È anche possibile tuttavia modificare eh, il puntamento di un oggetto clone. Per farlo dobbiamo copiare un oggetto e quindi raccogliere, tenere in memoria la, le informazioni relative all'oggetto e selezionando il clone che vogliamo eh, reindirizzare all'oggetto copiato, richiamiamo il comando relink to copied. L'oggetto molto probabilmente cambierà posizione, ma a questo punto sarà eh, correttamente eh, reindirizzato all'oggetto copiato. Cancellare un oggetto di cui sono esistenti dei cloni comporterà la rottura del legame tra questi e l'originale, che quindi torneranno ad essere delle path modificabili. Un comando molto potente, ma anche abbastanza complesso, è il comando Create Tiled Clones. Il comando si presenta sotto forma di finestra di dialogo, che comprende numerosi tab, da cui è possibile impostare tutte le opzioni eh, necessarie all'uso dello stesso, in particolare il eh, comando è finalizzato alla creazione di una serie di cloni il comando permette l'utilizzo di eh, 17 diverse regole per la creazione di queste serie regole che si rifanno ai gruppi di simmetria che eh, sono utilizzati ad esempio nell'ambito delle arti decorative per la creazione di eh, temi eh, generati dalla ripetizione di motivi appunto non ci soffermeremo in dettaglio sull'utilizzo di questo comando che si presenta come è facile eh, capire abbastanza complesso e rimandiamo alla guida del, del programma per, eh, maggiore, per un maggiore approfondimento vediamo tuttavia, per avere un'idea del, del funzionamento del, del comando, qualche applicazione se ad esempio volessimo creare una serie composta eh, da tre righe e cinque colonne della pat selezionata una volta eh, impostato il gruppo di simmetria, e in questo caso si tratta di una semplice traslazione e impostato il numero di righe e colonne, e basterà cliccare sul tasto Create. Se vogliamo inserire uno spazio tra una copia e un'altra, allora potremo aumentare il valore eh, nelle caselle corrispondenti nella sezione Shift. Ad esempio, in questo caso possiamo aumentare lo spazio tra un oggetto, e il successivo lungo l'orizzontale aumentando la distanza tra le colonne. Per modificare invece la distanza tra le righe aggiungeremo un valore nel campo corrispondente eh, relativo allo scostamento sul, sull'asse Y. Possiamo anche decidere di far slittare eh, una riga rispetto a un'altra impostando un, uno scostamento sull'asse X eh, tra una riga e l'altra. Dalla sezione scale possiamo invece definire un incremento o un decremento degli oggetti clonati mano a mano che questi vengono creati. Ogni modifica che applichiamo all'oggetto, vedremo eh, nella parte bassa della finestra di dialogo di questo comando il numero di oggetti creati e sarà possibile cliccare su Remove per eh, cancellare tutti gli oggetti. Il comando Reset invece reimposterà tutto alle condizioni iniziali. Come è facile intuire, il comando apre molte possibilità. Ad esempio, attraverso alcune specifiche impostazioni sarà possibile creare una eh, serie ovvero una serie attorno a un centro e sarà possibile anche modificare tra una copia e l'altra valori eh, relativi alle, eh, alle proprietà, agli attributi degli oggetti quale ad esempio il valore di sfocatura o quello di opacità. Ulteriori interessanti modifiche sono infine quelle eh, attuabili sulla variazione cromatica che può avere la serie. In questo caso è necessario però che l'oggetto originale non abbia un colore impostato e quindi sia eh, richiamato l'impostazione unset fill.